Sternatia si estende nel cuore della provincia di Lecce e si colloca nel territorio della Grecia Salentina, isola linguistica ellenofona in cui si parla il greco. L'abitato del paese si posiziona in un'ampia vallata protetta dalle alture delle serre salentine, in particolare dalla serra di Martignano e dalla serra di Soleto. La tradizione economica agricolo-pastorale risalta nella verdeggiante campagna che rigogliosa cinge l'intero abitato. Il protagonista è l'olivo, che si estende in vaste coltivazioni. Quest'ultima è racchiuse e divise dal pietrame lineare dei muretti a secco, caratteristico elemento architettonico della civiltà contadina. La campagna sternatese è una ghirlanda di colori e profumi del mediterraneo, un paesaggio rurale che testimonia la tenacia delle genti del sud, di uomini e donne che nel corso dei secoli hanno modellato una terra aspra per renderla ricca e feconda di frumento e olive. La storia dell'antica società agricola rivive nelle forme architettoniche delle masserie, tipici fabbricati rurali del Salento che in passato rappresentavano dei veri e propri centri produttivi. A Sternatia merita attenzione la masseria Chicco Rizzo, centro produttivo risalente al XVIII secolo e antica stazione di posta per gli spostamenti a cavallo. Le masserie erano caratterizzate dalla loro possente struttura difensiva a garanzia della protezione delle piccole comunità rurali che operavano al loro interno, paragonabili a veri e propri nuclei di produzione autosufficienti. Il retaggio pastorale si fa evidente nel panorama che si estende tra l'abitato di Sternadia e il comune di Soleto, nell'avvallamento chiamato Lacqu del Capraro, utilizzato in passato per l'abbeveramento delle greggi. Spostandoci verso il paese ritroviamo l'abbondanza e la presenza assidua degli spazi verdi anche all'interno dell'abitato, infatti il territorio gode di un ampio parco cittadino, posizionato nella parte nord-est del paese e attrezzato per il tempo libero dei bambini e delle famiglie. A coniugare il paesaggio naturale con il centro abitato è la Pietra Leccese, ancora oggi estratta dalle cave a pochi chilometri da Sternatia è, come nel passato, impiegata nell'ambito decorativo ed edilizio. La squisita pietra calcarea la ritroviamo trionfante per le strade del borgo antico, negli spazi armoniosi che dominano lo scenario urbano, in scorci caratteristici dove si fa viva la presenza autentica della cultura grico-salentina.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 La religiosità di Sterratia per secoli è stata animata dalla presenza del Convento dei Frati Predicatori, intitolato Santa Maria di Tricase. Posizionato nel centro dell'abitato, il nucleo più antico del Convento dei Domenicani venne istituito dai frati a cavallo dei secoli XV e XVI. Dopo una prima chiusura avvenuta durante la riforma innocenziana, la struttura fu rinnovata e riedificata nei primi anni del Settecento, per essere definitivamente soppressa e incamerata con l'attuazione delle leggi napoleoniche all'inizio dell'Ottocento, durante il regno di Giacchino Murat. La fisionomia esterna dell'edificio si organizza in forme austere e monumentali, sviluppandosi sull'orizzontalità degli spazi. Sono i balconi e il grande loggione a interrompere il rigore prospettico insieme al possente portale d'ingresso impreziosito dalla decorazione a bugnato. All'interno si apre il grazioso e luminoso chiostro del convento, caratterizzato al centro dalla presenza della sobria vera del pozzo. Nel palazzo oggi ha sede la casa comunale insieme agli uffici amministrativi del municipio sternatese. Ad affiancare il complesso conventuale vi è la chiesa dei Domenicani, contraddistinta dalla facciata solenne e da delicate decorazioni. Il grazioso portale è sormontato dall'arme religiosa dell'Ordine dei Predicatori, ovvero da un cane che regge tra le fauci una torcia accesa. Gli spazi interni si armonizzano in un'aula unica, dove fa sfoggio l'arte edilizia decorativa del Settecento di terra d'Otranto, messa in risalto dalle cappelle laterali e dall'elegante altare maggiore. La chiesa di Santa Maria di Tricase conserva nel suo apparato iconografico la bellezza e l'eleganza delle committenze domenicane della Puglia Meridionale quando l'arte sacra era utilizzata dai frati mendicanti per la catechesi e l'evangelizzazione dei popoli.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 L'alternatia gode di un importante patrimonio storico-artistico-religioso, retaggio della fede e della devozione cristiana che è ancorata nelle genti di questo affascinante territorio. La Cappella di San Vito fu riedificata nel 600 su un impianto strutturale più antico di probabile origine medievale. L'edificio si colloca lungo l'asse viario che un tempo collegava il paese con Lecce, la chiesetta ha subito nel corso dei secoli numerose modifiche e al suo interno si possono ammirare diversi affreschi devozionali, tra i quali spicca il santo martire Vito. Sulla strada di raccordo tra Sternatia e Galugnano sorge la chiesa della Madonna degli Angeli. In passato il sacro edificio era annesso ad un piccolo convento dei frati francescani, comunità religiosa che ha operato a Sternatia a partire dal Cinquecento. Le forme architettoniche sono molto semplici e lineari, come si evince dalla facciata decorata da un piccolo portale in pietra e da una croce lapidea sormontata in cima. Ad oggi rimane ben poco della struttura conventuale francescana, mentre è ancora viva la devozione del popolo che si manifesta in particolare il giovedì dopo la Pasqua con festeggiamenti religiosi e attività ludiche di comunità. La Cappella della Madonna dei Farauli è situata lungo la strada rurale che conduce a Martignano e prende il nome dalla contrada in cui è situata. La piccola chiesa gode di un interessante portale decorato da due semicolonne e da una scolpitura posizionata sull'architrave. La chiesa ha subito importanti modifiche nel corso del Novecento, ma al suo interno si conservano diversi affreschi parietali ed un altare realizzato nel Settecento dallo scultore Emanuele Orfano. Le piccole architetture religiose sternatesi si collocano nella fascinosa campagna circostante all'abitato come testimonianza dell'antica storia delle genti di questa terra.